Ai tempi del profeta Mosè pace su di lui, la gente fu colpita dalla siccità, e richiedevano la pioggia che però non scendeva. Allora Mosè uscì con la sua gente per pregare e richiedere ad Allah la pioggia. Ma Allah parlò a Mosè dicendogli, tra di voi c'è un uomo che mi sfida con i suoi peccati disubbidendomi molto, e per colpa sua vi è stata proibita la pioggia. Chiedigli di uscire in mezzo a voi. Allora Mosè si rivolse alla gente pregando l'uomo di uscire, e a quel punto... L'uomo capì che era lui la persona indicata, e temette di essere smascherato. Quindi coprì il suo viso e si mise a piangere chiedendo perdono ad Allah, e chiedendogli di non smascherarlo davanti alla gente. E improvvisamente scese la pioggia, senza nessun altro dua della gente. Mosè allora si rivolse ad Allah dicendogli, Signore, non è uscito nessuno tra la gente. Rispose Allah, a causa sua vi è stata proibita la pioggia, e a causa sua vi è stata donata la pioggia. Disse Mosè, com'è possibile signore? Rispose Allah, con la sua toba. Disse Mosè, signore, dimmi chi è. Rispose Allah, O oh Mosè, ho mantenuto il suo segreto mentre mi disubbidiva, e vuoi che lo smascheri ora che mi ubbidisce? Allah è il Sittir. Tutti i peccati che vedi, o sono gli stessi peccatori che mostrano i loro peccati, e solo pochi, sono quelli che Allah li smaschera mostrando i loro peccati. La maggior parte dei peccati della gente, è custodita. E chi è e chi li ha custoditi? Certamente Allah, a Sittir, venne un uomo ai tempi di Omar ibn al kattab e lo presero perché era un ladro. E quando vollero tagliargli la mano, disse, O oh principe dei fedeli, è la prima volta che rubo con questa mano. Rispose Omar, sei un bugiardo. Allah non smaschera le persone al loro primo peccato. Quando gli fu tagliata la mano, Ali ibn Abi Talib andò da lui e gli chiese, È veramente la prima volta che rubi? L'uomo rispose, no, ho rubato tante volte. Dunque, Allah non ama smascherare le persone, ma ama custodire i segreti. Allah è Sittir, e ama il Sittir.